Signore nostro ci presentiamo davanti al tuo trono in questi momenti, ti ringraziamo per questo santo sabato nel quale ci troviamo e ti preghiamo fa sì che il tema possa aprire i nostri cuori, le nostre menti, la tua parola possa penetrare e benedire ognuno di noi in parte. Ne abbiamo tanto bisogno, le nostre famiglie ne hanno bisogno e per questo motivo chiediamo la tua speciale benedizione. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Carissimi, carissimi, Amen. con l'aiuto di Dio, come vi dicevo precedentemente, oggi continueremo la nostra serie sui dieci comandamenti. Questi dieci comandamenti che sono basati esclusivamente sull'amore nei confronti di Dio l'amore nei confronti del nostro prossimo. Vorrei iniziare con alcune parole di Gesù che troviamo in Marco capitolo 12. Marco capitolo 12, e inizieremo a leggere dal versetto 28 al versetto 31. Marco 12 dal versetto 28 ci viene detto. Uno degli scrivi che li aveva uditi discutere,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 il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Ebbene sì, i dieci comandamenti sono riassunti proprio in questi grandi due principali comandamenti. Ama Dio e ama il tuo prossimo. Nelle scorse presentazioni, negli scorsi primi quattro comandamenti che abbiamo studiato assieme, abbiamo visto il modo pratico in cui Dio si aspetta di essere amato da noi. Abbiamo visto chi dobbiamo adorare, abbiamo visto come lo dobbiamo adorare, abbiamo visto quale deve essere la nostra attitudine nel mentre lo adoriamo e abbiamo visto quando adorare Dio attraverso il primo, il secondo, il terzo e il quarto comandamento. Tutti questi li abbiamo affrontati nelle serie precedenti, ma ora la domanda è in che modo concreto e pratico noi siamo chiamati ad amare il nostro Dio. Prossimo, ebbene, la risposta è semplice attraverso i prossimi i sei comandamenti che seguono per completare questa lista dei dieci comandamenti. Andiamo a dimostrarlo in che modo pratico noi dobbiamo amare il nostro prossimo? Romani. Romani, capitolo 13, e inizieremo a leggere dal versetto 9. Romani, capitolo 13. 13 dal versetto 9. In che modo siamo chiamati ad amare il nostro prossimo in modo concreto e pratico? Come? Romani 13 dal versetto 9. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. E queste parole sono soltanto un riassunto di quei comandamenti che abbiamo letto prima: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento. Sapete, di questi... Comandamenti, questi comandamenti che abbiamo letto sono quattro di quei sei comandamenti che hanno a che fare con il nostro prossimo, ma esistono altri due comandamenti che non sono stati menzionati ma che sono inclusi in qualsiasi altro comandamento che sono il non dare falsa testimonianza contro il tuo prossimo e l'altro onorare i genitori, onorare tuo padre e tua Madre. E proprio di quest'ultimo parleremo in modo più approfondito per capire come amare il nostro prossimo, per capire in modo particolare in che modo dobbiamo amare persino quelli che sono i nostri genitori, a maggior ragione quelli che sono i nostri genitori, nostro padre e nostra madre. E per avere un quadro più completo di questo comandamento, che è davvero molto bello, vorrei che andassimo a leggerlo proprio dal quinto comandamento che troviamo in Esodo capitolo 20. Esodo capitolo 20 e leggeremo assieme quello che è il versetto 12. Esodo capitolo 20. Leggeremo assieme il versetto 12. Qui ci viene riportato il quinto comandamento di cui parleremo nell'occasione di oggi, che ci dice onorerai tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Onorerai tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento che ci mostra come amare il nostro prossimo in modo concreto, in modo pratico. Ma voglio che sappiate una cosa già il quarto comandamento, il comandamento che ci ricorda di santificare il giorno di sabato, già questo quarto comandamento fa una sorta di collegamento tra quei primi quattro comandamenti che hanno a che fare con Dio e gli altri sei comandamenti che hanno a che fare con il prossimo. È come se nel quarto comandamento ci fosse una sorta di unione come se nel quarto comandamento ci fosse il cuore pulsante della legge perché non soltanto ci mostra come amare Dio come adorare Dio e quando onorare Dio secondo le sue richieste ma questo stesso quarto comandamento ci introduce gli altri sei comandamenti che hanno a che fare con il nostro prossimo infatti se andiamo a leggere il quarto comandamento, esodo 20, siamo nello stesso capitolo, iniziando dal versetto 8, ci dice: Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno è giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non farai in esso nessun lavoro ordinario, né tu né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Perché? Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che in essi si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Possiamo vedere che il sabato non ha a che fare soltanto con Dio. Non ha a che fare soltanto con l'adorazione nei confronti di Dio, ma ecco che il sabato ora si presenta per il bene dell'uomo, per il bene dell'umanità, per il bene del prossimo. Il versetto infatti, il comandamento, il versetto 10 in modo particolare, ci mostra che il sabato doveva essere per il bene dell'uomo. Doveva essere in funzione del bene dell'uomo, doveva essere in funzione del bene dello straniero. Chi è lo straniero? È il forestiero, lo straniero, il nostro prossimo. E nel santo giorno del sabato neanche lo straniero doveva lavorare. Se aveva a che fare con noi, se aveva a che fare con la nostra famiglia, se aveva a che fare con la nostra ditta o con il lavoro sul quale abbiamo dominio e governo, ebbene neanche lo straniero perché? Perché Dio desidera che il sabato sia per il bene persino del nostro prossimo. Ma non soltanto, il sabato è grandemente collegato al tema della famiglia ed è grandemente collegato al quinto comandamento. Infatti, sempre il versetto 10 ci dice che in esso non si sarebbe dovuto fare nessun lavoro ordinario né tu, rivolgendosi all'uomo, e alla donna come sua moglie né tuo figlio né tua figlia il sabato è grandemente strettamente collegato al bene della famiglia il sabato e la famiglia sono due istituzioni collegate tra di loro separarle significherebbe distruggere sia l'una che l'altra ecco perché sia il sabato che la famiglia sono due istituzioni che Dio ha dato fin dalla creazione, fino dall'Eden. E sono proprio quelle due istituzioni che Satana cerca di distruggere quanto di più in questi ultimi giorni, sia il sabato sia la famiglia. Andiamo a vedere come Dio ha istituito queste due importanti, istituzioni, il sabato e la famiglia già nell'Eden alla creazione. In Genesi capitolo 2, iniziando dal versetto 1, ci viene detto a proposito del sabato. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. In questo momento Dio istituisce l'istituzione, il memoriale del sabato. E cosa succede subito dopo? l'istituzione del sabato nell'eden dio istituisce anche quella che è la famiglia infatti in genesi capitolo 2 nello stesso capitolo ci viene detto al versetto 24 alla fine di questo capitolo perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne vediamo che prima troviamo l'istituzione del sabato e subito dopo collegata ad essa troviamo l'istituzione della famiglia. Il quarto comandamento è strettamente legato al quinto comandamento che ci mostra l'importanza della famiglia e vorrei mostrarvi un altro passaggio che conferma e che sancisce questo diretto collegamento tra il sabato e la famiglia in Levitico. Levitico capitolo 19. Levitico capitolo 19 e leggeremo assieme il versetto 3 per capire quanto il quinto e il quarto collegamento siano così strettamente uniti tra di loro. Il quarto comandamento ci presenta l'osservanza e la santificazione del giorno di sabato, mentre il quinto comandamento ci presenta l'importanza della famiglia e dell'onorare il padre e la madre nel contesto familiare. Ascoltate che cosa ci dice Levitico, capitolo 19, al versetto 3, qui la parola di Dio ci dice, rispetti ciascuno, sua madre e suo padre, e osservate i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Potete vedere quanto Dio voleva che il suo popolo capisse che esiste una così stretta relazione, un così stretto collegamento tra il sabato e la famiglia, tra l'onorare il padre e la madre e l'osservanza del sabato, dalla creazione, dalla creazione, fino a questi ultimi giorni. Ora, la domanda è perché? Perché è così importante per noi prendere in considerazione questi due comandamenti, il quarto di cui abbiamo parlato nella scorsa occasione e il quinto comandamento che ha a che fare con la famiglia. Perché? Perché sebbene questi siano due istituzioni create da Dio fin dall'inizio, date all'uomo fin dall'inizio della creazione all'umanità intera, se Dio le ha date all'uomo, Satana in questi ultimi giorni sta cercando e sta cercando di fare di tutto il possibile per provare a distruggerle. Ciò che Dio ha creato, Satana lo vuole distruggere o lo vuole contraffare. Abbiamo visto che così come Dio ha dato all'umanità il sabato come settimo giorno della settimana, l'unico giorno di riposo, e di vera adorazione, ecco che Satana ha cercato di contraffare questo giorno dando all'umanità un altro falso sabato, quella che noi oggi conosciamo con il nome di domenica. E la stessa cosa vuole fare nell'ambito familiare, nell'ambito familiare, distruggendo la famiglia, distruggendo le relazioni tra i genitori e i figli. E inculcando ogni tipo di falsità e perversità all'interno delle famiglie per distruggerle perché Satana sa molto bene che la chiesa è formata dalle famiglie e se le famiglie sono deboli, divise, se in esse non c'è l'amore di Dio che cosa accadrà alla chiesa? La chiesa sarà distrutta la società intera non beneficerà dell'influsso della chiesa e delle famiglie che la compongono e questo vorrebbe dire una terribile sconfitta per il popolo di Dio. Ecco perché Satana cerca di distruggere la famiglia, cerca di distruggere le relazioni tra i genitori, padre e madre tra di loro e tra di loro e i loro figli. Ecco perché Dio ci presenta nel quinto comandamento quello che deve essere il modello per ogni famiglia cristiana che si ritiene essere cristiana che si ritiene essere figlia di Dio onorerai tuo padre e tua madre questo è ciò che il quinto comandamento ci dice ma perché? perché è così importante? Perché Dio sapeva che così come è avvenuto con il sabato, ricordandoci del sabato, così sarebbe avvenuto anche con la famiglia. Così come il sabato è stato grandemente trascurato in tutti questi secoli, così anche per la famiglia, Dio sapeva che Satana avrebbe cercato di distruggerle attraverso il quinto comandamento Dio cerca di mostrare al suo popolo e all'umanità intera l'importanza della famiglia che gli uomini tengono tendono a non tenere in considerazione a trascurare sempre di più andiamo a vedere degli esempi biblici che cosa ci dicono questi andiamo a vedere partendo da proverbi proverbi capitolo 30 proverbi capitolo 30 e leggeremo assieme quello che è il versetto 17 Proverbi 30 il versetto 17 Ascoltate che cosa avveniva ai tempi di Salomone. Proverbi 30 versetto 17 L'occhio di chi si beffa del padre e non si degna di ubbidire. Alla madre lo caveranno i corvi del torrente lo divoreranno gli aquilotti che cosa succedeva già ai tempi di salomone molto prima di lui che i figli si beffavano dei genitori si beffavano del padre e non si degnavano di ubbidire alla madre L'attitudine dei figli di essere sempre più ribelli, già da quando? Già dai tempi del re Solomone. Andiamo a vedere che cosa ci dice il profeta Mica. Andiamo a vedere assieme in Michea, capitolo 7. capitolo 7, e andremo a leggere assieme dal versetto 4, dal versetto 4. Qui la parola di Dio ci dice, Michea capitolo 7, e inizieremo a leggere dal versetto 4. Qui la parola di Dio ci dice, Il migliore di loro è simile a un robo. Il più retto è peggiore di una siepe di spine. Il giorno annunciato dalle tue sentinelle, il giorno della punizione viene, allora saranno nella costernazione. E dice, non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo, sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto, perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora. Contro la suocera e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. I nemici sono quelli di casa sua, perché il figlio offende il padre. La figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera. O oh, carissimi, questa è la situazione che ci viene presentata anche ai tempi del profeta Micheo profeticamente parlando non soltanto per i suoi tempi, ma anche per questi ultimi giorni. Seconda Timoteo. Seconda Timoteo, capitolo 3. Seconda Timoteo, capitolo 3. Ecco perché, o oh carissimi, ci rendiamo conto che i comandamenti di Dio non sono altro che una salvaguardia per gli uomini. I comandamenti di Dio servono a preservare la vita ad amare il prossimo e a mantenere l'amore, la pace l'armonia all'interno delle nostre famiglie. Che cosa ci dice il quinto comandamento? Il quinto comandamento non è contro l'uomo, non è contro l'uomo, ma è per il bene dell'uomo. Onorerai tuo padre e tua madre. Andiamo a vedere invece che cosa cerca di fare il mondo. Seconda, Timoteo, Capitolo 3 leggeremo assieme i versetti 1 2 che cosa sarebbe accaduto? Che cosa sta accadendo in questi ultimi giorni? Secondo a Timoteo capitolo 3 dal versetto 1 ci dice: "Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili". Perché tempi difficili? Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, Superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ribelli ai genitori ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti. Come saranno i figli in questi ultimi giorni? Così come ai tempi di Salomone, ai tempi del profeta Michea? Ai tempi persino di Gesù e adesso lo andremo a vedere. Come saranno molto più in questi ultimi giorni? Come sono i figli in questi ultimi giorni ribelli ai genitori? E questo dovrebbe farci riflettere se siamo ancora figli, se abbiamo in vita ancora i nostri genitori, padre, madre. Dovrebbe farci riflettere, farci chiedere chiederci qual è la nostra attitudine nei confronti dei nostri genitori. Sia che essi siano credenti, sia che essi siano non credenti. Il comandamento ci dice onorerai tuo padre e tua madre. Perché sapete, gli uomini, i figli, sono arrivati ad essere talmente ribelli ai genitori che non soltanto si beffano dei genitori, non soltanto non prestano attenzione ai genitori sparlano dei genitori prendono in giro si prendono in giro dei genitori ma sono arrivati persino ad uccidere i propri genitori quanto ingrati quanto vili sono arrivati ad essere persino ad uccidere i propri genitori. Ascoltate che cosa ci dice Prima Timoteo, andiamo un pochino più indietro. Prima Timoteo, nella prima lettera a Timoteo, capitolo 1, e leggeremo assieme il versetto 9. Ascoltate attentamente a che cosa sono arrivati a fare i figli nei confronti di genitori. Prima Timoteo, capitolo 1, dal versetto 9, sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto. Ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiarti, la lista continua, ma in modo particolare qui viene sottolineato che i ribelli, i figli ribelli ai genitori arrivarono persino ad uccidere padre e madre. E non è forse quello che succede che vediamo molto spesso al telegiornale, in tv, nelle notizie su internet del figlio adolescente o adulto che non sopportava più i genitori? Il padre e la madre, e ha organizzato tutti i preparativi per sbarazzarsi di loro. È pieno, è pieno in questi ultimi giorni di notizie di questo genere. Sapete, questo problema del non onorare il padre e la propria madre non ha a che fare soltanto con le persone del mondo. Molto spesso questo problema, e voglio che sappiate, perché noi molto spesso, sapete, parliamo, parliamo molto di quello che si fa fuori, di quello che le persone che non credono in Dio, che non sono religiose, fanno fuori nel mondo. E rimaniamo sorpresi di quello che fanno. Ma molto spesso noi, come cristiani, dicendo di chiamarci figli di Dio, essendo cristiani, a volte anche noi arriviamo a non onorare i nostri genitori, nostro padre e nostra madre, sotto un pretesto di pietà. Sapete, questo era diventato un qualche cosa di abituale ai tempi di Gesù. Soprattutto per quanto riguarda gli scribi, i farisei, per quanto riguarda il popolo di Israele, loro erano religiosi o perlomeno dicevano di essere religiosi, tuttavia non tenevano in considerazione i comandamenti di Dio. Non tenevano in considerazione in modo particolare questo quinto comandamento che aveva a che fare con la cura, con il prendersi cura con l'amare i propri genitori e prendersi cura di loro anche nei momenti difficili, anche nella loro vecchiaia. Andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio in Matteo. Anzi no, in Marco, scusatemi, Marco capitolo 7. Sono due passaggi paralleli, quello che troviamo in Matteo capitolo 15 e quello che troviamo in Marco capitolo 7. Questa volta vogliamo andare a vedere Marco capitolo 7. Marco capitolo 7, inizieremo a leggere dal versetto, dal versetto, dal versetto 8. Marco capitolo 7, dal versetto 8. Qui la parola di Dio ci dice Avendo tralasciato il comandamento di Dio vi attenete alla tradizione degli uomini. Gesù in questo momento stava parlando agli scribi e ai farisei, a coloro che dicono di essere religiosi. Marco capitolo 7, continuando al versetto 9. Gesù diceva loro ancora: Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione? Hmm, Come? Versetto 10, Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre. Questo era il quinto comandamento che stiamo discutendo approfondendo proprio in questo momento. Loro che cosa dicevano? Che cosa diceva infatti Mosè? Onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Andremo a vedere anche questo perché il salario del peccato è la morte. Ma andiamo a vedere che cosa dicevano loro invece, questi uomini religiosi, che non volevano onorare il proprio padre, e la propria madre. Versetto 11. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata di cose simili, ne fate molte. Che cosa facevano gli scrivi e i farisei? Gli scribi e i farisei innalzavano le loro tradizioni umane al di sopra dei comandamenti, annullando i comandamenti. Il quinto comandamento, ad esempio, dice, onora, onorerai tuo padre e tua madre. Amerai tuo padre e tua madre, ti prenderai cura di tuo padre e di tua madre. Ma che cosa dicevano gli scribi e i farisei? Gli scribi e i farisei dicevano, Marco, se i tuoi genitori sono ormai diventati anziani, e sì, è vero, dovresti prenderti cura di loro in un modo on, o in un altro. Se tu dici corban sui tuoi beni, questa parola, ovvero corban, ovvero se i tuoi beni tu li dai a noi, li dedichi a Dio, quanto tempo vivi, Marco, puoi servirti al massimo dei tuoi beni? Quando tu, Marco, morirai, tutti i tuoi beni passeranno a noi passeranno alla chiesa e nel frattempo non ti preoccupare non ti devi preoccupare di tuo padre o di tua madre non è più un tuo pensiero l'importante è che dopo la tua morte marco tutti i tuoi beni vengano a noi vengano alla chiesa questa era una tradizione del popolo di israele degli e dei farisei che loro avevano innalzato al di sopra del quinto comandamento vorrei mostrarvi in questi momenti una citazione che troviamo dal libro La Speranza dell'Uomo, pagina 295, paragrafo, paragrafo 3 e paragrafo 4. Ascoltate con molta attenzione perché questo spiegherà chiaramente quanto accadeva al tempo di Gesù. E facendo riferimento a Marco capitolo 7, i versetti da 9 a 12 che abbiamo appena letto, ci viene detto del, degli israeliti, degli scribi e dei farisei trasgredivano il quinto comandamento come cosa priva di importanza, ma erano molto rigorosi nell'osservanza delle antiche tradizioni. Insegnavano che donare i propri beni al tempio era un dovere più sacro del mantenimento dei genitori e che dare al padre o alla madre, anche se in Um, anche se in grandi ristrettezze una parte di ciò che era stato così consacrato significava commettere un sacrilegio. Era sufficiente che un figlio ingrato pronunciasse la parola corban sui suoi beni e che cosa accadeva? Consacrandoli così a Dio, dicevano loro, per avere il diritto di godere dei suoi beni finché era in vita e lasciarli dopo la sua morte al servizio del Tempio. E in questo modo dicevano gli e i farisei non ti preoccupare più dei tuoi genitori, non ti preoccupare più dei tuoi genitori anziani, di tuo padre e di tua madre, l'importante è che tu consacri tutti i tuoi beni a noi, alla Chiesa. E ce li dai dopo la tua morte, ma tranquillo, non ti preoccupare più dei tuoi genitori. Era quindi permesso durante la propria vita, e sino alla morte, trattare indegnamente i genitori e privarli del necessario con il pretesto di una falsa devozione. Con il pretesto di che cosa? Con il pretesto di una falsa devozione. Loro che cosa facevano? prima riga in alto trasgredivano il quinto comandamento come cosa priva di importanza e questo carissime è qualcosa che succede a me anche oggi anche oggi molto spesso sotto un'apparenza di devozione di pietà molto spesso si arriva a trasgredire il quinto comandamento a non onorare il proprio padre la propria madre pensando che questo comandamento sia così insignificante così privo di importanza ma questo è il quinto comandamento carissimi è uno dei dieci ed immutabili comandamenti sui quali ognuno di noi sarà giudicato alla fine dei suoi giorni quest'opera è ancora più importante in questi ultimi giorni nei quali noi ci troviamo perché così come abbiamo visto avanzando il problema del peccato e negli ultimi giorni i figli diventando sempre più ribelli nei confronti dei genitori Dio desidera che abbia luogo un'opera di riforma nelle nostre famiglie che abbia luogo un'opera di riforma per quanto riguarda le nostre famiglie. E questo è il messaggio che ci viene presentato in Malachia. Malachia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, proprio in vista del Nuovo Testamento. E negli ultimi versetti dell'Antico Testamento ci viene presentata l'opera che Dio desidera portare a termine proprio in questi ultimi giorni. Malachia, capitolo 4, leggeremo assieme il versetto 5 e il versetto 6. Qui ci viene detto. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Questo giorno fa riferimento al ritorno di Cristo Gesù. E ora ascoltate qual è l'opera che deve avvenire. Versetto 6. Egli... Volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio Qual è l'opera che deve avvenire nelle nostre famiglie in questi ultimi giorni? L'opera che deve avvenire? Quella di rivolgere i cuori dei figli verso i genitori e il cuore dei genitori dei padri verso i figli, dei padri delle madri verso i propri figli. E voglio che sappiate una cosa: in, questa, in, questo in questo contesto, in questa circostanza, sia i figli che i genitori padre e madre, hanno un ruolo importantissimo entrambi dal quale non possono ritirarsi, sia i figli sia i genitori. Questa è l'opera che deve avvenire proprio in questi ultimi giorni, prima del ritorno di Gesù. Il cuore dei figli deve rivolgersi verso quello dei genitori, onorando padre e madre, e i cuori dei genitori, attenzione, non è soltanto e tutto attribuito sulle spalle dei figli, ma anche i genitori hanno un ruolo e un'opera importantissima da portare a termine. Iniziamo con i figli e poi parleremo dei genitori. I figli, i figli, secondo il quinto comandamento, Esodo, capitolo 20, versetto 12, ci viene detto che i figli devono onorare e rispettare, questo è un sinonimo di onorare, onorare, rispettare, ubbidire ai propri genitori, padre e madre, nel timore del Signore. Tant'è che il messaggio del primo angelo ci dice temete Dio e dategli gloria. Noi siamo chiamati a onorare, rispettare e a temere nel Signore con un puro amore i nostri genitori, padre e madre, perché se noi impareremo ad onorare e a rispettare i nostri genitori, allora impareremo ad avere anche un maggiore onore e rispetto nei confronti del nostro Padre Celeste, che è Dio. Andiamo a vedere un passaggio che conferma questo. Andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio in ebrei. Ebrei, capitolo 12, ebrei capitolo 12, e leggeremo assieme il versetto 9. Ebrei 12, il versetto 9, ci dice... Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Così come noi ci sottomettiamo ai nostri padri, ai nostri genitori, padre e madre terreni carnali, Impareremo anche a sottometterci maggiormente a quello che è il nostro buon Padre Celeste. Imparando l'osservanza del quinto comandamento, noi impariamo lezioni importantissime per poterci sottomettere di ancor più d'animo, di tutto cuore al nostro Padre Celeste. Ora la domanda che segue è in che modo possiamo noi imparare ad onorare Dio? Possiamo noi imparare ad onorare, a rispettare Dio iniziando ad onorare e a rispettare i nostri genitori? In che modo? E qui mi rivolgo in modo particolare ai giovani? Mi rivolgo in modo particolare non soltanto ai giovani ma anche a tutti coloro che hanno i propri genitori? nelle funzioni cognitive adatte in modo tale da poter essere ritenuti dei genitori in tutte quante le loro capacità tutti coloro che hanno dei genitori andiamo a vedere qual è il consiglio che paolo ci dà in efesini efesini capitolo 6 efesini capitolo 6 e leggeremo il versetto 1 efesini capitolo 6 e leggiamo assieme quello che Paolo consiglia per i figli sotto ispirazione divina, quello che è il consiglio divino per tutti quanti noi come figli, per tutti quanti noi che abbiamo padre e madre o almeno uno dei due ancora in vita. Ascoltate che cosa ci dice Efesini 6 versetto 1. Figli Ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Figli, ubbidite ai vostri genitori perché ciò è giusto. Chiaramente è importante fare anche una piccola distinzione. Ciò è giusto nel momento nel quale i genitori si trovano sotto la guida sotto la guida e l'istruzione di Dio. Molto spesso può accadere, soprattutto nelle famiglie nei quali i genitori non sono attaccati alla fede e non credono. Molto spesso può succedere che i genitori dicano di fare qualche cosa ai figli che vada contro ciò che Dio ha detto di fare. In quel momento i figli non sono più ritenuti ad ubbidire ai propri genitori perché? Perché ciò sarebbe ingiusto. E motivando la loro decisione di non essere, di non essere, sottomessi ai propri genitori per quanto riguarda delle questioni che vanno direttamente contro l'espressa volontà di Dio, i figli devono avere la libertà di dire no mamma, no papà, non posso fare questo e quell'altro perché? Perché Dio me lo impedisce. Tuttavia se i genitori padre e madre sono sotto la guida di Dio e fanno la volontà di Dio. Che cosa dovrebbero fare i figli? Ubbidire ai propri genitori perché ciò è giusto. Quando i genitori dicono vai a fare i compiti? Vado a fare i compiti. Quando i genitori dicono vai a lavare i piatti? vado a lavare i piatti, quando i genitori dicono vieni qui e dammi una mano, vado lì e gli do una mano, perché ciò è giusto, perché ciò è giusto, quando i genitori dicono è venuto il momento dell'altare, la mattina e la sera, è venuto il momento di radunarci in famiglia, la mattina e la sera per pregare insieme, per leggere qualche cosa dalle Sante Scritture insieme. Quello è il momento di lasciare ogni cosa che si sta facendo per andare a fare l'altare insieme alla famiglia. E non di rimanere a giocare al telefono, non di rimanere a parlare con non so quale amico, non so quale amica. Quello è il momento di ubbidire, di onorare i propri genitori, padre e madre, facendo ciò che dicono perché è. Giusto. Il comandamento ci dice onora tuo padre e tua madre e voglio che comprendiamo anche questo aspetto che è davvero molto importante che a volte, come abbiamo letto precedentemente, alcuni potrebbero dire che è una cosa priva di importanza. Il quinto comandamento ci dice onorerai tuo padre e tua madre. Che cosa succede nel momento nel quale io non voglio onorare mio padre e mia madre? Non voglio rispettare mio padre e mia madre. Non voglio ubbidire a mio padre e a mia madre. Che cosa succede in quel momento? In quel momento io trasgredisco il quinto comandamento. In quel momento io mi rendo partecipe di un peccato. E Romani 6, il versetto 23, ci dice il salario del peccato la morte. Il salario del peccato è la morte. Questo quinto comandamento che ci dice onorerai tuo padre e tua madre è sullo stesso livello del primo comandamento che ci dice non avrai altri dei oltre a me. Sullo stesso piano del primo comandamento che ci dice non avrai altri dei oltre a me. Il quinto comandamento che ci dice onorerai tuo padre e tua madre è sullo stesso piano del secondo comandamento che ci dice non ti fare né immagini né sculture alcune per prostrarti davanti ad esse ed adorarle sullo stesso livello. Il quinto comandamento è sullo stesso livello del terzo che ci dice non pronuncerai o non porterai il nome di Dio in vano, sullo stesso livello. Il quinto comandamento che ci dice onorerai tuo padre e tua madre è sullo stesso piano del quarto comandamento che ci dice ricordati di santificare il giorno di sabato. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sullo stesso piano e trasgredire uno di questi comandamenti, il quinto compreso, trasgredire. Violare il quinto comandamento non onorando, non rispettando, non ubbidendo a padre e madre porta a peccare. E il salario del peccato è la morte. Andiamo a vedere un episodio che troviamo. In Deuteronomio, Deuteronomio capitolo 21, Deuteronomio capitolo 21, Deuteronomio capitolo 21, inizieremo a leggere dal versetto 18, Deuteronomio capitolo 21, inizieremo a leggere dal versetto 18, ci dice: Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, un figlio caparbio e ribelle. Che non ubbidisce alla voce di suo padre, né di sua madre, e che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato, suo padre e sua madre, lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città alla porta della località dove abita, e diranno agli anziani della sua città: Questo nostro figlio è caparbio e ribelle. Non vuole ubbidire alla nostra voce, è senza freno e ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male e tutto Israele lo saprà e temerà. Un figlio caparbio e ribelle che non ubbidisce alla voce dei genitori anche dopo che è stato ripetutamente castigato. Ci viene detto che sarebbe stato dovuto essere lapidato, lapidato tolto di mezzo, tolto di mezzo. Ringraziamo il Signore perché. In tutto l'Antico Testamento, che io mi ricordi, non abbiamo avuto il rapporto scritto di una simile condanna. E ringraziamo il Signore per questo. Tuttavia, tuttavia, questa legge che rappresenta è un qualche cosa che deve farci riflettere in questi ultimi giorni. Perché è vero, se il nostro figlio è ribelle, se nostro figlio è caparbio e non ubbidisce alla nostra voce ripetutamente, noi non siamo chiamati a lapidarlo. Tuttavia, verrà un momento quando, durante il tempo della settima piaga, delle pietre cadranno dal cielo. Se in questo contesto erano gli uomini a lanciare delle pietre per lapidare questi figli ribelli durante la settima piaga, grandine dal cielo, pietre dal cielo lapideranno gli infedeli. Lapideranno persino quelli che sono i figli ribelli. Perché? Perché il salario del peccato è la morte. Oh carissimi, questo è il grande problema dell'umanità, questo è il grande problema anche all'interno del popolo di Dio, ovvero il peccato, il peccato. Ma al peccato esiste un solo rimedio e questo rimedio è Cristo Gesù. È Cristo Gesù, soltanto Cristo Gesù è colui che può darci la vittoria sul peccato, facendoci provare un grande amore per i nostri genitori, padre e madre. Questo è un appello per i giovani e anche i meno giovani, agli adulti e a tutti coloro che ancora hanno i loro genitori ancora in vita. Se si trovano in una condizione come figli, in cui odiano i genitori, non sopportano i genitori, sono ribelli ai genitori e a ogni cosa che essi dicono, possiamo soltanto fare una cosa. Dire quello che è il nostro grande peso, dire quello che è il nostro grande problema al nostro buon Padre Celeste. Gettarlo ai piedi di Cristo Gesù e chiedere in preghiera, costantemente, comprendendo l'importanza di questo quinto comandamento, onorerai tuo padre e tua madre. Chiedere in preghiera, Signore, rinnova il mio cuore, cambia tu il mio cuore, cambia tu la mia mente, cambia tu i miei pensieri, la mia affezione nei confronti di mio padre e di mia madre. Signore, io voglio amarti, voglio onorarti, voglio rispettarti. Donami il tuo amore affinché possa onorare, rispettare e ubbidire persino i miei genitori. Signore, voglio provare un vero amore per quelle persone che mi hanno dato la vita, così come tu, Padre Celeste, mi dai la vita ogni giorno ringrazio e voglio onorare quelli che sono i miei genitori. Donami tu questo amore nei loro confronti. Il comandamento ci dice onorerai tuo padre e tua madre e questa è una promessa per tutti coloro che accolgono Cristo nella propria vita. E voglio che sappiate una cosa, questo comandamento è molto più profondo, molto più spirituale di quanto possiamo immaginare. Vorrei condividere con voi una citazione davvero straordinaria, bellissima, dal libro Patriarchi e Profeti. Patriarchi e Profeti, pagina 255, paragrafo 1. Qui ci dice Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà. I genitori hanno diritto a un amore e un rispetto del tutto particolare e vorrei carissimi che prestiate davvero grande attenzione a quanto stiamo per leggere in questa citazione, perché davvero ci aiuterà a vedere i nostri genitori sotto una luce e sotto una prospettiva che forse non abbiamo mai preso in considerazione così tanto fino a questo momento. Ci dice: I genitori hanno diritto a un amore e a un rispetto del tutto particolari. Dio ha affidato loro la responsabilità e la cura spirituale dei figli e ha voluto che i bambini considerino i genitori come suoi rappresentanti. Chi rifiuta la legittima autorità dei genitori, rifiuta l'autorità di Dio. E ora parole in blu, molta attenzione. Il quinto comandamento non si limita a chiedere ai figli di ubbidire e rispettare i genitori, ma anche, attenzione, ma anche di amarli teneramente. Il quinto comandamento ci invita ad amare teneramente i nostri genitori, a offrire loro un sostegno che alleggerisca il peso delle preoccupazioni e un conforto nella vecchiaia. Questo è lo spirito del quinto comandamento. In questo precetto è implicita l'idea del rispetto per i pastori, i magistrati e per tutti coloro a cui Dio ha conferito un'autorità. E in modo particolare si riferisce ai nostri genitori, padre, madre. Un amore tenero nei loro confronti, un sostegno che alleggerisca il peso delle preoccupazioni e un conforto nella vecchiaia. Un conforto nella vecchiaia. Andiamo a vedere brevemente che cosa ci dice sempre in Efesini. Efesini, capitolo 6, il versetto 1 lo rileggeremo e leggeremo anche il versetto numero 2. Efesini. Efesini, capitolo 6, leggiamo assieme il versetto 1 e 2. Qui ci dice, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Questo comandamento, il quinto comandamento, è molto importante, non soltanto perché ci fa capire quello che deve essere la nostra attitudine nei confronti dei nostri genitori, padre e madre, ma perché questo comandamento, rispetto a tutti gli altri, è un comandamento che in più ha un'esplicita promessa per chiunque lo osserva. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni, siano prolungati sulla terra che l'Eterno, li Dio tuo, ti dà. Se trasgredire il comandamento ci porta alla morte, l'adempiere questo comandamento, per mezzo della grazia di Cristo Gesù, ci porta a prolungare la nostra vita. E non soltanto, non facendo necessariamente riferimento alla nostra vita qui su questa terra, ma dicendo, dandoci questa promessa in vista della nuova terra, in vista della salvezza eterna che Cristo ci offre. Sempre in Patriarchi e Profeti infatti ci viene detto, l'Apostolo Paolo dice in proposito, è questo il primo comandamento con promessa. e va avanti dicendo nella prospettiva di un imminente ingresso in cana questo comandamento costituiva per israele la promessa di un lungo soggiorno in quella terra in realtà però ci dice il suo significato è ancora più ampio la promessa infatti si rivolge al popolo di dio in tutti i tempi e riguarda l'eredità della vita eterna in una terra liberata dalla maledizione del male. Il quinto comandamento è un comandamento che, se osservato, se messo in pratica per mezzo della grazia divina, è un comandamento che ci assicura e che ci garantisce. Lunga vita, vita eterna sulla nuova terra. E questo è quello che io mi auguro per non soltanto me, la mia famiglia, ma anche per tutti quanti voi carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Onorerai tuo padre e tua madre e la tua vita sarà prolungata sulla terra. Per quanto tempo? Per l'eternità. Questo è il dono della salvezza e della vita eterna. Ora, arrivando verso la parte conclusiva di questa presentazione, vorrei che andassimo a leggere assieme qualche cosa che, pronunciato da Gesù, sembra andare completamente contro a quanto abbiamo studiato fino a questo momento. Andiamo assieme in Mar Matteo, Matteo capitolo 10. Matteo capitolo 10 e leggeremo dal versetto 34. Matteo capitolo 10 dal versetto 34 Gesù è colui che parla e ci dice non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra non sono venuto a mettere pace ma spada perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre e la figlia contro sua madre e la nuora contro sua suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Non sembra apparentemente contraddire tutto ciò che abbiamo letto fino a questo momento? Questo stesso Gesù è quel Gesù che ha dato la legge sul monte Sinai, è colui che ha detto onorerai tuo padre e tua madre, perché ora dice Gesù che sono venuto a mettere l'uno contro l'altro? Perché? Perché? Sembra apparentemente e superficialmente essere, essere un qualche cosa che, che sembra contraddire. Tutto ciò che abbiamo studiato fino a questo momento. Ma la chiave si trova nel versetto 37 che dice chi ama padre o madre più di me. Più di me. L'amare padre e madre, e anche nei confronti dei figli, adesso lo andiamo a vedere subito per quanto riguarda i genitori, chi ama padre o madre o i propri figli più di Dio si sta facendo un idolo del padre, della madre e dei propri figli, soprattutto quando questo padre, madre e i propri figli chiedono o richiedono qualche cosa che non è secondo la volontà di Dio. E molto spesso questo succede nelle coppie tra marito e moglie, uno convertito e l'altro non convertito dove o il marito o la moglie fa delle richieste che non sono adatte per i figli di Dio. Quando i figli che nascono da queste relazioni, che non hanno molta tangenza con Dio, fanno delle richieste o impongono al genitore che è cristiano, convertito certe cose che sanno per certo non essere approvate da Dio. Ebbene, in queste circostanze Cristo che cosa fa? Non mette la pace, ma mette una spada. E mette l'uno contro l'altro perché non ci può essere un compromesso, non ci può essere un compromesso, questo è un amore, chi ama padre o madre o figli più di me, questo è un amore che non può essere approvato da Dio. E se il padre, la madre o i figli amano per davvero Dio, non chiederanno mai ai propri figli o ai propri genitori di fare qualche cosa di questo tipo. Non lo chiederebbero mai. In questi momenti stiamo passando da quella che era il ruolo e la responsabilità dei figli a quello che è il ruolo e la grande opera, la grande responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. E avvicinandoci alla conclusione vogliamo ritornare ancora una volta in Efesini. Efesini capitolo 6. Efesini capitolo 6. Perché in Efesini capitolo 6, dal versetto 1 fino al versetto 4, non soltanto ci viene presentata l'opera, l'ubidienza dei figli nei confronti dei genitori, ma ci viene presentata anche la grande responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. Leggiamo assieme che cosa ci dice il versetto 4? Efesini 6. Versetto 4. Dopo i primi tre versetti che hanno a che fare con i figli, il versetto 4 si riferisce direttamente ai genitori. E ascoltate che cosa dice. E voi padri o madri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Non che cosa dovete fare, genitori. Non dovete irritare senza motivo i vostri figli, ma dovete educarli, istruirli, dovete prendervi del tempo da trascorrere con loro. È molto semplice oggi prendere i propri figli, soprattutto quelli che sono più piccoli e quelli che sono più giovani, e per toglierceli di mezzo, per sbarazzarci, gli diamo che cosa? Il telefono? Il tablet? La TV? il computer. Vai a giocare, vai a giocare con queste cose, togliti di mezzo. È molto più semplice carnalmente intrattenere in questo modo i propri figli, invece che trascorrere del tempo di qualità con loro, aprendo le scritture fin dalla loro gioventù, fin da quando sono piccoli, educarli, istruirli. Ma questo significa un impegno da parte dei genitori. Questo significa implicarsi con il massimo delle proprie facoltà e abilità per poter istruire i giovani che cresceranno e che faranno parte dell'armata di Dio. E non c'è da sorprendersi e da stupirsi se oggi all'interno delle nostre chiese abbiamo dei giovani o dei giovani membri che hanno famiglie avventiste da tanti anni che sono avventisti, ma che nonostante questo sono giovani tiepidi, sono giovani senza Cristo. Perché? Perché probabilmente, e qui mi riferisco, non vorrei che ci fossero dei, dei malintesi, in modo particolare mi riferisco non a quelle persone che si sono convertite da poco tempo, e che quindi hanno vissuto la loro vita in una vita di peccato con dei figli già grandi con i quali adesso si ritrovano. Ma mi sto riferendo in modo particolare a quelle famiglie, a quei cristiani che da tante generazioni sono ormai avventisti, sono ormai cristiani e si ritrovano con dei figli che non hanno per niente a cuore. Dio, la sua parola e i suoi principi. E questo è triste perché voglio che sappiate una cosa, i figli, i giovani subito si accorgono dell'ipocrisia e dell'incoerenza dei propri genitori. Perché in chiesa li vedono comportarsi in un modo e poi quando sono a casa o sono al lavoro, o sono fuori a divertirsi, si comportano in un altro modo. Se in chiesa hanno la fama di essere dei buoni cristiani, a casa non ne hanno alcuni. E tutto questo i giovani lo vedono. I giovani si annotano nella loro mente, i figli si annotano le incoerenze e le ipocrisie dei propri genitori, e si dicono se questo significa essere dei cristiani, meglio non esserlo affatto. Non è così? O oh, assolutamente è così? Ed è chiaro che parlo per quei genitori che hanno invece dedicato il loro tempo ai propri figli, può succedere a volte a causa delle circostanze della vita che alcuni dei propri figli, a causa di certe circostanze abbandonino la fede. Può succedere, questo è vero, e la scelta sarà loro sicuramente. Tuttavia se in una famiglia, in una famiglia dove ci sono più giovani, più figli, due, tre, cinque figli, tutti quanti all'interno di quella famiglia si allontanano dalla fede, c'è un problema. E il problema non sta nei figli e nelle loro scelte personali, ma sta nell'educazione, nell'istruzione, nella coerenza che i genitori non sono stati in grado di offrire. Per noi questo è davvero molto importante per questo motivo sia i figli che i genitori hanno entrambi il loro ruolo di responsabilità all'interno della famiglia. La parola di Dio ci dice a Tesini 6 dal versetto 1, figli obbedite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto. Versetto 4, e voi padri non irritate i vostri figli ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore per tutti coloro che si trovano in una situazione difficile per quanto riguarda i propri figli, per quanto riguarda figli e figlie che magari non si trovano al momento nella fede, insieme ai genitori. L'unica cosa che possiamo fare, e lo stesso anche per i figli che hanno dei genitori che non si trovano nella stessa fede con loro, l'unica cosa che possiamo fare è pregare con insistenza e perseveranza gli uni nei confronti degli altri. Pregare con insistenza e iniziare a vivere una vita come veri cristiani coerenti con la nostra fede. C'è un libro che vorrei presentare alla conclusione di questa presentazione. Questo libro, carissimi, è un libro che molto spesso si trascura, così come si, si trascura molto spesso anche quello che è il Quinto Comandamento. Questo libro è un libro intitolato La Famiglia Cristiana. Questo libro, La Famiglia Cristiana, è un libro davvero straordinario, è davvero un libro bellissimo, bellissimo che ogni famiglia dovrebbe avere. Un libro che ogni famiglia dovrebbe avere, un libro che ogni famiglia dovrebbe leggere, marito, moglie e figli insieme. Questo libro, Famiglia Cristiana, getta le basi affinché i cuori dei figli ritornino verso i genitori e i cuori dei genitori, dei padri e delle madri ritornino verso i propri figli. Nel momento nel quale noi ci istruiremo nella volontà di Dio dal da farsi per la nostra famiglia, noi come figli, come comportarci nei confronti dei genitori, noi come padri, e madri, come marito e moglie, come comportarci nei confronti gli uni degli altri, dei nostri figli, nel momento nel quale saremo educati, istruiti su quella che è la volontà di Dio, nel da farsi, allora eviteremo anche un sacco di pietre d'inciampo. Toglieremo di mezzo tantissimi di quegli errori che potremmo benissimo evitare affinché le nostre famiglie diventino forti, affinché nelle nostre famiglie ci sia quell'amore, quella pace, quell'armonia che soltanto Cristo può portare. Per questo motivo vi invito calorosamente a contattarci in modo privato affinché possiate ricevere questo libro se ancora non lo. Avete. Il desiderio di Satana è quello di distruggere non soltanto il sabato, ma anche le famiglie. Perché sa che se in una famiglia non c'è Cristo, se sa che una famiglia è divisa, in cui non c'è l'amore, l'armonia e la pace di Cristo, allora questa famiglia non potrà essere utile per l'avanzamento dell'opera. Non potrà essere utile per l'influenza della Chiesa non potrà portare anche altri a Cristo e Satana ne sarà contento. Tuttavia il desiderio di Dio è quello di rivolgere i cuori gli uni degli altri, di rendere le nostre famiglie forti e potenti nel Signore affinché anche la Chiesa possa avere uno straordinario influsso per la salvezza delle persone intorno a noi, affinché le persone Intorno a noi, guardando le nostre famiglie, possano dire, anch'io, anch'io vorrei avere una famiglia così. Anch'io vorrei che le cose andassero in questo modo. La famiglia è una grande potenza. Il desiderio di Dio è che attraverso la famiglia, la famiglia, le nostre famiglie, siano un angolo, un pezzo di cielo già qui su questa terra. Questo è il desiderio di Dio per noi e per le nostre famiglie. Che il Signore ci benedica, ci aiuti e ci aiuti a prendere le migliori decisioni per l'unità e l'armonia della nostra casa, del nostro matrimonio, dei nostri genitori e dei nostri figli. Il quinto comandamento in modo particolare ci dice Onorerai tuo padre e tua madre, se mi ami. Se mi ami con tutto il cuore, onorerai tuo padre e tua madre. Vorrei tanto invitarvi a pregare in questi momenti. Padre nostro, ti vogliamo ringraziare abbondantemente per le preziose lezioni che possiamo trovare nella tua parola. Ti ringraziamo per questi momenti di studio e di approfondimento dei tuoi comandamenti, in modo particolare di questo quinto comandamento, incentrato sulla famiglia, sulla relazione tra i figli e i genitori. Signore, tu conosci le situazioni particolari di ognuno di noi. Tu sai quali sono i pesi e le difficoltà delle famiglie nelle quali ci troviamo. E ti preghiamo, serviti di ognuno di noi. Serviti di ognuno di noi in modo personale, affinché possiamo essere dei testimoni del tuo amore, della tua bontà, della tua misericordia e della tua grazia. Affinché attraverso il nostro influsso le nostre famiglie possano essere sanate, riconciliate e possiamo essere uniti per portare avanti la causa, la missione e l'opera in vista del ritorno prezioso di Cristo Gesù. Ti ringraziamo per questo, benedici le nostre famiglie nel nome prezioso di Gesù, il tuo amato figlio, il nostro Salvatore. Amen. Amen.